Buonasera, sono Laura Antichi, volevo presentarvi un registratore eh, molto utile dello schermo che si chiama Appleware Soft Screen Recorder Online scrivete questo, Appleware Soft Screen Recorder Online, nella casella di ricerca di Google e poi ehm, collegatevi al sito è un'applicazione che è accessibile anche senza fare login è utilissima per registrare eh, lo schermo per condividere delle applicazioni e eh, per fare quindi delle video lezioni e basta cliccare su start recording vi chiederà di aprire il lancer oppure di scaricarlo se non avete mai avuto accesso a questa eh, applicazione allora è interessante perché non ha limiti di registrazione come vedete si è aperta la mini finestra posso eh, rendere la finestra eh, full screen come vedete e, um, e poi eh, iniziare la registrazione con REC e qui avete delle impostazioni e delle opzioni lasciamo tutto così comunque e iniziamo la registrazione Appena iniziata la registrazione, mi dice Ariuridi, se eh, sono pronto, sì. Coco inizia a questo punto la eh, registrazione, posso attivare nel momento in cui inizia la registrazione anche la webcam, la mia webcam è questa, ok. e posso mh, eh, poi condividere o mh, delle applicazioni che ho aperto sul mio computer ad esempio prendiamo questa e ehm, eh, sulla questa applicazione posso eventualmente eh, mh, agire con eh, il tasto penna questo, posso eh, poi scegliere lo spessore, il colore, lo lascio rosso e eh, come vedete mi dà la possibilità di inserire delle, delle caselle, di inserire dei cerchi, delle linee, di eh, poi sì, delle, delle sottolineature con la penna di evidenziare esempio e di anche scrivere qualcosa ad posso potrei scrivere eh, ciao oppure potrei scrivere delle istruzioni dirett direttamente chiudo questa finestra dà anche la possibilità mi è rimasto sulla eh, questa finestra di navigare eh, nel ad esempio di navigare nel, nel mio browser naturalmente questa tutte queste cose le cancello le ho ora cancellate perché non mi servono in questa applicazione magari in questa applicazione faccio altre sottolineature dire una freccia quindi c'è la possibilità di interagire con le presentazioni o con uh, i siti per mettere in evidenza qualche cosa il eh, posso poi affermare la registrazione alla fine quando ho finito di a mostrare qualche cosa quindi clicco ecco, adesso la, era partita me la fa risentire e poi mi dà la possibilità quest, eh, di eh, salvare questa registrazione se, come video oppure di mm, a, uploadarla nel cloud oppure di eh, condividerla allora salvo l'applicazione save as eh, video file save as Dice file no, say, uh, as video file, e uh, mi dà il numero uh, della mh, registrazione, vedete, e, e uh, mi dà la, la possibilità di risentire quanto ho poi uh, registrato o di aprire il folder dove uh, um, open folder, dove eh, ho eh, la registrazione salvata, ok? Faccio done, e uh, questo è tutto riguardo questa interessante e gratuita risorsa online, che si chiama Free Online Screen Recorder di Apple Wear Software. .com Ciao